bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Chi è il vero re? Che stile ha? Entriamo con queste domande nella solennità di Cristo re dell'universo. Sembrano domande lontane, poco concrete, eppure sono decisive. C'è in gioco l'immagine che abbiamo di Dio e di noi stessi, la nostra e l'altrui felicità. Prima di capire il perché partiamo da una domanda. Che cosa significa celebrare Cristo re dell'universo? che l'universo ha un re, è lui l'inizio e il fine di tutto, è lui che governa la storia. Questo ci ricorda che il creato non è frutto del caso, che la storia non è in balia del caos o di forze magiche o di poteri ineluttabili, che il male non avrà l'ultima parola, ma una provvidenza amorevole guida la storia e la nostra storia verso il suo compimento, verso la piena redenzione. E tanto più lasciamo regnare Cristo in noi e attraverso di noi nel mondo, tanto più la vita risplende di senso e di bellezza. Un salmo dice, alla tua luce vediamo la luce. Una cosa è un paesaggio di notte, senza stelle. Altra quando sorge il sole. Una cosa è la vita senza Cristo. Ben altra è la vita vissuta nella sua signoria. Non solo. La solennità di Cristo re dell'universo è stata istituita da Pio XI in un periodo particolare. Siamo nel 1925, quando si facevano largo regimi totalitari, quali il fascismo, il nazismo, lo stalinismo. Che regalità hanno proposto? Che potere hanno esercitato? Un potere solitamente concentrato nelle mani di uno, che in nome della propria verità è pronto a debellare, in un modo o in un altro, gli oppositori, Dunque un potere politico dispotico, oppressivo, violento, impositivo. Ecco, la Chiesa con questa solennità ci ha voluto ricordare chi è il vero re, come agisce e di conseguenza come seguirlo. Andiamo ora al Vangelo. Gesù è stato arrestato nel Getsemani, legato, insultato, accusato, condotto dinanzi alle autorità di Gerusalemme. È stato processato in modo ingiusto e poi, la mattina della Pasqua giudaica, viene presentato al procuratore romano, Ponzio Pilato, con la generica accusa di essere un malfattore. Notiamo, si entra in una lotta di potere. I giudei, sottomessi ai romani, vogliono che i romani mettano a morte Gesù. Pilato, che vuole evitare disordini, non vuole entrare in questo tipo di lotta e inizia di interrogare Gesù. Sei tu il re dei giudei? Cerca subito di capire se è un problema di potere, cioè se Gesù mira a ristabilire il regno di Israele, secondo alcune attese messianiche, rovesciando il potere romano. Ma è anche una domanda che contiene una certa ironia: Tu saresti re dei giudei? Tu, combinato così, Gesù pone una controdomanda da buon ebreo. Questa cosa te l'ha detta qualcuno su di me o la dici da te? È come se gli dicesse, da dove è ti è venuta questa idea? Dove l'hai presa? In effetti nessuno ha presentato Gesù a Pilato con l'accusa di farsi re. Gesù sta invitando Pilato a guardarsi nel cuore e ne interpella la coscienza. Pilato cerca subito di tagliare corto. Ma sono forse giudeo? I capi del popolo e la tua gente ti ha consegnato a me. Che cosa hai fatto? Ecco, Pilato cerca di capire cosa Gesù abbia fatto, dato che neanche i giudei gliel'hanno detto. I romani erano attenti alla giustizia, che tutto sommato funzionava abbastanza bene. A questo punto Gesù sposta su un altro piano la risposta. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto, ma il mio regno non è di qua giù. Il mio regno non è da qua giù, cioè non ha origine dal mondo, non ne segue le logiche. Non è un regno che si instaura con la violenza, non ha soldati pronti alla guerra, non è uno tra i poteri del mondo in concorrenza tra loro, è portatore di vita non di morte, di pace e di giustizia. È un regno che si rende presente nel mondo ma non funziona secondo la logica del mondo. Dunque tu sei re? chiede Pilato. E Gesù, tu lo dici, io sono re. Come a dire, vedi, ci sei arrivato. E continua, per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità e chiunque dà la verità ascolta la mia voce. Gesù stesso è la verità, è lui che rivela la verità su Dio e sull'uomo, è lui che ci rivela l'amore che Dio ha per ciascuno di noi, è lui che ci rivela che l'uomo è chiamato ad essere e vivere da figlio di Dio e Gesù testimonia la verità che non è qualcosa di astratto, di concettuale, è la vita vissuta in conformità alla volontà di Dio, la vita di un uomo che si dona amando sino alla fine, obbedendo al Padre, sino alla fine, verità che si rende manifesta dalle sue parole e dalle sue opere. Fateci caso, Pilato è il primo che sta ascoltando Gesù e arriva a cogliere qualcosa di Gesù, tant'è che lo riconoscerà innocente e sulla croce lo proclamerà in un certo modo re, facendo apporre la scritta nelle tre lingue, Gesù Nazareno, re dei giudei. Come a dire che tutti veniamo dalla verità e siamo fatti per la verità. Dio ha scritto la verità nel cuore di ciascuno, il punto è avere il coraggio di ascoltarla. Ora, da questo testo cosa possiamo cogliere? Vi ricordate le nostre due domande? Chi è il vero re? Come agisce? Come funziona il suo regno? Prendiamo due punti. Primo, il suo modo di agire, di regnare, non gira secondo la logica del mondo. Fatto di un potere che dà morte, un potere che schiaccia, che opprime, il suo è il potere dell'amore, della vita che si dona a servizio della vita. L'amore non è violento, non fa alcun male al prossimo, direbbe San Paolo. Quante volte, purtroppo, la violenza si fa strada nella nostra vita, nei nostri cuori, nelle nostre parole. Per orgoglio feriamo, per paura trafiggiamo. Per risolvere i conflitti battiamo i pugni, non lavoriamo sulla nostra irascibilità seminando paura. Dio è onnipotente nell'amore, ama, interpella la libertà, ma non violenta, delicatamente spinge al bene, ma non costringe, si espone anche al rifiuto senza mai smettere di amare. Questo ci fa interrogare sul nostro modo di esercitare il potere parola alla quale rischiamo di dare solo un'accezione negativa, ma che di per sé significa facoltà di fare, possibilità di agire. Ognuno di noi è chiamato ad esercitare un potere sugli altri, ad esempio il genitore nei confronti del figlio, il titolare nei confronti dei dipendenti, il medico sui pazienti, il parroco o il superiore di una comunità religiosa nei confronti della comunità, Insomma, tutti siamo chiamati ad esercitare un potere, cioè ad agire per il bene degli altri. Il punto è come esercitiamo il nostro potere, perché anche nella chiesa purtroppo possiamo esercitarlo male, esercitare un potere che asserve, non che serve. E dunque ecco famiglie che magari frequentano anche le chiese dove regna una pace apparente, frutto della paura delle esplosioni del vulcano di turno, oppure parrocchio, comunità religiose, dove non regna uno spirito familiare, evangelico, ma dittatoriale, mondano e così via. Ecco, come esercito il potere che Dio mi ha affidato, come esercito il servizio, il ministero, il compito che mi ha consegnato. Secondo, Cristo viene a testimoniare la verità. Si tratta della verità divina che in definitiva è il messaggio essenziale del Vangelo, che Dio è amore. Ecco, la verità non si impone, la verità si testimonia. La verità non ha bisogno di essere imposta, ha bisogno di essere esposta, manifestata, testimoniata. Un cristiano non ha bisogno di imporre la verità, semmai chiede a Dio la grazia di testimoniarla, anche quando costa. Mi viene in mente la testimonianza bellissima del sacerdote Titus Brandsma 26 luglio 1942 a Dachau, nel tristemente noto campo di concentramento. Una giovane infermiera si avvicina al sacerdote per ucciderlo con una iniezione di veleno, come ordinato dalle autorità del campo. Il sacerdote, ha poi raccontato la giovane pentita, «Non mostrò il minimo odio nei miei confronti. Con disarmante mitezza disse,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 questo sacerdote ha testimoniato la verità con il dono della sua vita, amando sino alla fine, e quella verità, a suo tempo, ha illuminato anche il cuore di questa infermiera. In conclusione, cari fratelli e sorelle, facciamo nostre le parole di Papa Francesco. Il regno di Dio è fondato sul suo amore e si radica nei cuori, conferendo a chi lo accoglie pace, libertà e pienezza di vita. Tutti noi le vogliamo, ma come si fa? Lascia che l'amore di Dio, il regno di Dio, l'amore di Gesù si radichi nel tuo cuore e avrai pace, avrai libertà, avrai pienezza. Gesù oggi ci chiede di lasciare che lui diventi il nostro re. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.